Grazie Presidente. Detto francamente Presidente, io non, non avevo intenzione di intervenire, eh, però mi hanno stimolato eh, gli interventi dei colleghi in eh, questa discussione. Vedo che c'è una foca disfattista eh, che ovviamente per l'avvicinarsi delle elezioni fa sì che si debba dire che tutto va male, che tutto è pessimo, che tutto è... È fatto nel modo peggiore possibile siamo arrivati un po veramente addirittura a richiamare le olimpiadi eh, di non essere all'altezza per questo avremmo detto di no quando il partito democratico eh, quando lo disse monti eh, che a roma non si potevano fare le olimpiadi osannava mario monti per la stessa dichiarazione che abbiamo fatto noi vorrei ricordare che la grecia la goccia che ha fatto traboccare il vaso in Grecia del fallimento della Grecia sono state proprio le Olimpiadi di Atene e tutte le città in cui sono state fatte le Olimpiadi hanno sempre speso quasi il doppio, il triplo di quello che era programmato che avrebbero gravato i suoi conti disastrati che ci hanno lasciato. È dunque è stata un'operazione assolutamente saggia quella di non dare l'assenso alle Olimpiadi in quel momento e pensare prima a rimettere i conti in, co in ordine come ha fatto eh, l'assessore Lemmetti Lemmetti ha fatto un lavoro straordinario sui conti in, in, questi, in questi anni eh, detto francamente mh, cioè, sentir dire che le società AMA e ATAC verranno lasciate alle consigliature eh, future e do, che dovranno ripianare i disastri mh, cioè, fa venire quasi un brivido sulla schiena il disastro è quello che abbiamo trovato con 1 miliardo e 300 milioni di debiti di Atac, eh, dove una società, l'ho detto già altre volte, eh, praticamente eh, era è fallita, l'abbiamo trovata al massaggio cardiaco, dove, abbiamo dovuto fare ad una società come Atac, ebbene l'abbiamo rimessa in sesto, con il concordato preventivo in continuità, e nonostante con questi ordini abbiamo iniziato ad assumere, ci sono state 600 assunzioni tra autisti, e meccanici e stiamo acquistando autobus credo che forse l'ultimo autobus acquistato da una consigliatura precedente risaleva 10 anni prima di quando eravamo arrivati noi, ebbene noi in 5 anni ne lasciamo 900 nuovi 900 eh, sui 1400 che escono tutti i giorni ci scuseranno le opposizioni se non abbiamo potuto fare di più per eh, i, eh, i conti disastrati che abbiamo trovato però Atac l'abbiamo risanata come abbiamo messo 256 milioni per ripianare i, i conti non in ordine dei bilanci precedenti che abbiamo trovato per quanto riguarda Ama abbiamo fatto un consiglio straordinario dove mh, scusate eh, un consiglio su, su Ama sul eh, il piano di risanamento Ama dove abbiamo messo 600 milioni non più di un mese fa oltre ad altri 100 milioni che sono stati messi a settembre, dunque 700 milioni per mantenere queste società pubbliche, come abbiamo sempre detto, e rilanciate nel, nei loro servizi. Non tutto va alla perfezione, ci mancherebbe altro. Eh, per quanto riguarda le, le varie società su, su ATAC, tante cose stanno andando per... Il verso giusto su ama si fa un po più di fatica anche perché la, il lungo periodo che abbiamo messo per rimettere in ordine questi, questi conti il lavoro straordinario che è stato fatto sui conti e che ha portato poi all'approvazione dei bilanci 17 18 19 eh, in praticamente un, un mese fa eh, ha fatto sì che abbia anche un po rallentato il, la messa in ordine di, di, di tanti anche del servizio che viene offerto alla città con tutte le difficoltà che ci sono poi sui, sui rifiuti e quelle che abbiamo incontrato in, nel, corso di, nel corso di questi anni dall'incendio del salario insomma non vorrei rientrare in tutti le, i temi specifici su cui abbiamo parlato spesso anche nei nostri consigli eh, abbiamo parlato anche ho sentito che si è parlato anche dei cimiteri, ricordo il Consiglio straordinario dei cimiteri dove è stata ipercitata la memoria di giunta dell'11 agosto 2017 e lodata dalle opposizioni dove dicevano ma che lavoro straordinario che avete fatto in quella memoria di giunta con l'analisi del rilancio dei cimiteri ma non l'avete messa in atto, voi dicevate, peccato che non era così. Perché in realtà non solo era stato fatto un lavoro straordinario di analisi di quello che bisognava fare nei cimiteri, ma erano stati messi anche i tempi di realizzazione per l'inversione di rotta. E i tempi più brevi erano 5 anni, ovvero 2022, che sono i tempi per poter fare le tre linee di forni crematorio in più oltre le sei che sono... In, in, in attivo adesso. E siamo nei tempi nella realizzazione di queste tre linee. E anche i cimiteri nuovi che ci hanno attaccato i giornali dicendo ah, la Sindaca Raggi non, eh, non sa che ha, ha firmato ha votato una memoria di giunta dove doveva fare i cimiteri nuovi. Sì, ma diceva in dieci anni. Che approvata nel 2017, sarebbero nel, eh, la pro, si devono fare entro il 2027 per cui eh, detto francamente, i problemi ci sono cioè non si sta negando che ci sono stati dei problemi e ci mancherebbe ci sono, stati, ci sono dei problemi soprattutto nei cimiteri strutturali che si sta impostando un lavoro che ha bisogno di tempo per rimetterlo in, eh, in atto eh, però eh, la, la, il momento di di difficoltà dovuta alla pandemia, all'aumento della mortalità nel corso di pochi mesi del 30%, solo nel mese di novembre del 63% ha fatto anche il resto. È ovvio che ci sono state delle criticità e poi siamo andati a toccare, lo dico, insomma il dolore delle persone che è una cosa oggettivamente fastidiosa. Allora io ritengo che questa analisi così devastata dei risultati di Roma Capitale sia un'analisi non vera. Dove ci sono dei buoni risultati ottenuti da questa amministrazione su altro forse dovremmo fare anche un po di più ma abbiamo risanato i conti di questa città che rilasceremo in condizioni migliori di quelle che ce l'hanno lasciata e saremo gli unici a aver fatto questo eh, lavoro per cui io ripeto ringrazio l'assessore che su questo ha fatto una, un lavoro oggettivamente molto eh, certosino e ritengo che comunque eh, l'analisi generale è ben diversa di quella che stanno facendo le opposizioni. Grazie Presidente.